L'ite furibonda al programma Carta Bianca su Rai 3 tra il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi e Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, eletto alla Camera con Forza Italia, insulta pesantemente Scanzi. L'Italia della Lega è l'Italia di quelli che lavorano e vogliono che gli italiani possano lavorare essere vicini a chi è fuori dall'Italia e viene da noi è un atto cristiano molto nobile ma io tra mio figlio e il figlio di un altro do a mio figlio la precedenza è molto facile padre e famiglia sono questo non sono la destra il padre di Scanzi piuttosto che un ragazzo del Camero probabilmente aiuterà suo figlio mi sembra abbastanza logico Scanzi, questa è la posizione ti paternalistica detta di destra allora sentiamo Scanzi vuol dire qualunque cosa accada ma mi pare molto diverso perché gli altri sono senza padri, non hanno niente, non hanno Ma idee, quindi va benissimo del... che governino. Ma sai, i 5 Stelle risulta allora, che abbiano idee? Mh. Risulta che abbiano posto qualcosa? Beh sì, risulta che hanno un programma Garby, come voi, non è che non hanno un Garby, programma come voi. Cittadinanza. Non, non è che hanno non hanno un programma Non alcun programma, non ce l'hanno per le culture. non ce l'hanno per le non ma l'economia, non hanno anche le eh, vabbè, vanno benissimo per l'Italia assistita. Il vostro programma è più inverosimile di quello del Movimento 5 Stelle, perché dovete fare la flat tax al 15, no al 23... Poi dovete fare l'abolizione della legge Fornero e non si sa manco se la volete abolire oppure no, perché Salvini dice sì, Berlusconi dice no. Quindi siete pieni di contraddizioni, inutile dire che ci avete il programma in comune realizzabile. Sentiamo scanzi, avete i problemi non da poco. Ma allora, eh, intanto sai, eh, chiedere pareri politici a Sgarbi è curioso perché è uno che ha cambiato più partiti e idee che mutande, quindi fa abbastanza ridere. Ma cominciamo è uno il che litigio, eh, che ultimi... voglio garantire. qua. No, no, no, no, no, no non, lo, non lo comincio, ma semplicemente ricordo quello che è stato eletto come deputato attraverso il proporzionale un paracadute, uno che per due mesi ha insultato Di Maio. 11 milioni di elettori che hanno votato il Movimento 5 Stelle era convinto di andare ad Acerra e conquistare il mondo, ancora. non ha votato neanche il Gallo. Lo faccio quindi... ancora. Sgarbi, sgarbi, non ti può detto il gatto, conti meno so di Alfano, Fano meno di Alfano, sei ridicolo Vai Garbi, sei una prostituta di basso livello politico, sei una prostituta politica di basso livello. il sei un filocchietto, Bravissimo, perfetto, perfetto. Tu lo Perfetto, io volevo rifarmi la macchina nuova, ti ringrazio. Per favore, per favore. Ma io mi diverto molto perché mi dovevo rifare la macchina, quindi adesso sono a posto con la macchina. Non l'ho provocazione. Allora, resto. Beh, no. Beh, voglio dire, se le invito in se io potrei esprimere le sei opinioni. Non morto. è che stiamo parlando di uno psicolabile. Ah, è uno se è uno psicolabile, non allora, allora non lo invitate. Che non che è, è che io devo stare attento a non, a non a attaccarlo. Comunque, no, vabbè, andando alla il risposta persona, il movimento... No, perché Penso se no, lo faccio di è una prostituta politica. tecnicamente una prostituta politica. attacchi al che Dai, E tu sei una puttana reale! Basta Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! curare Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo! Gallo!